Ciao, ciao, a tutti, mi chiamo Aika, ho 26 anni e ho la passione per la pasticceria. Cosa direi? Io spero che un giorno eh, diventerò una brava pasticcera eh, come lo chef. Eh, spero di realizzare il mio sogno. Eh, vorrei dire del corso. Eh, il corso. Il corso, le lezioni sono organizzati benissimo, mi è piaciuta molto, eh, siccome io sono straniera eh, alcune cose a volte è difficile di capire, però le lezioni io riesco a capire tutto praticamente, eh, certo che non lo faccio tutto insieme in una volta, eh, ho, fatto, ho provato già di fare un dolce, diciamo che è uscito abbastanza bene eh, cosa direi a tutti io vorrei consigliare a tutti di partecipare a questi corsi eh, di fare tutto perché se voi avete eh, la passione per la pasticceria come me eh, direi che bisogna fare tutto eh, imparerai di fare tutte le cose eh, vorrei ringraziarti lo chef che lo chef è molto bravo mi è piaciuto molto eh, come spiega e niente altro grazie grazie a tutti